E che serve? Un metro. Quindi dai, sta? Sta su, Il risorto sta sul tavolo. Dall'altra non... parte lo dazio. Io non lo vedo. L'angolo dietro il, il filo, di... Da parte lì. Sì, scagliotta. Eccolo qua il metro. E se sposto le cose trovo troppi. Quindi, quindi dai, L la da facciamo. non c'è il mezzo sopra si, sì, sopra si sì, 25 e mezzo per 22 e mezzo 25 e mezzo per 22 e mezzo 25 e mezzo per 22 e mezzo così non faccio il 18 solo che là andrebbe là andrebbe un montante eh? sull'angolo va c'è no, un montante proprio sull'angolo così tipo ah. perché eh. cioè, se poi se tu ci metti il montante quello che quel taglio lì si se... eh, sì, anche sì. Eh, però poi qui c'è cioè uno viene così e non riesco a mettere vabbè questa è un po' capito è cioè, una situazione un po' è situazione artistica un po' al sì. momento capito? pronto?